Con questo video vediamo come possiamo utilizzare LibreOffice Writer per strutturare un testo, creare un indice e poi esportare in PDF con segnalibri. Prendiamo spunto da un bel documento redatto dalla Commissione Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, che sono gli Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi per l'Infanzia. È un documento di per sé già ben strutturato, vedete no? che c'è un indice che si è generato automaticamente proprio in quanto il documento d'origine no? era già strutturato in titoli di vario livello. Per capirci dall'indice no? noi potremmo dire che sono eh, titoli di primo livello, premessa, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4... E invece sono titoli di gergo inferiore nel capitolo 1, ad esempio la specificità del percorso educativo da 0 a 3 anni, per il capitolo 2 dai bisogni e diritti per sviluppare la potenzialità e via discorrendo. Il capitolo 4 ha anche un titolo di gergo ancora, di rango ancora inferiore. E Quindi abbiamo capitolo 4, società educativa, che è titolo 1, chi opera nei servizi educativi, che è titolo 2, una professione riflessiva che nella gerarchia è sorella di chi opera nei servizi educativi e quindi hanno lo stesso papà che è il capitolo 4 e sono sorelle e quindi entrambe titolo 2 ma una professione riflessiva è come se avesse dei figli che sono osservare, ascoltare, progettare, documentare, valutare e quindi questi sono tutti i capitoli 3 vedremo che in realtà anche in chi opera nei servizi educativi ci sono delle, diciamo, dei sottoinsiemi, cioè dei, delle parti che gerarchicamente sono inferiori. Perché chi opera nei servizi educativi no, viene suddiviso in diverse figure professionali. Bene, facciamo questo passettino in più che forse non era stato previsto e andiamo a marcare anche come esercizi queste figure che vedremo nel testo come figlie di chi opera nei servizi educativi quindi come titolo 3 un piccolo neo se vogliamo, probabilmente è stata anche una scelta che questo sommario non è navigabile, vedete che io non posso andare a eh, linkare le varie parti e mi manca poi una grandissima funzionalità che hanno i lettori di pdf che è quello di consentire attraverso un'icona aggiuntiva di navigarlo con il sommario, l'indice, sempre presente sulla sinistra. Eh? Si chiama navigazione per segnalibri. Proviamo a fare questo dopo che l'abbiamo visto con Word, anche con LibreOffice Writer. Allora, mh, estrapoliamo solo un pezzettino, che è il capitolo 4, che è a pagina 28. Bene. Andiamo a pagina 28, eccolo qua. Facciamo adesso per eh, tirarlo fuori e eh, gestirlo con LibreOffice un'operazione di selezione, di copia e di incolla. e Avremmo potuto ottenere un effetto ancora più veloce se vogliamo trattare l'intero documento con uno degli tanti convertitori online ad esempio il più forse utilizzato il love pdf che si trovano facilmente andando sul motore di ricerca e scrivendo da pdf ad esempio ad hoc funziona un po' meglio quello rispetto a quello che invece porta poi a Writer Bene, in questo caso però un po' per velocizzare l'operazione e per non usare internet utilizziamo quest'altra modalità e andiamo fino a qualità cioè prima di progettare tasto destro copia bene e questo vedete è una purazione fattibile perché fortunatamente ormai sembra definitivamente passata la stagione dei pdf fotografia dei pdf immagine che oltre a essere contrari ai principi di amministrazione trasparente che richiedono la completa ricercabilità di tutti i testi è anche un po' insensato proprio perché rendono più difficoltosa comunque la lettura anche e soprattutto a persone con disabilità visiva Bene, andiamo adesso a lanciare LibroOffice Perfetto, l'abbiamo aperto, ecco come operiamo? Io consiglio di cliccare su incolla testo non formattato, così seguiamo bene le varie parti Ecco, vedete che poi noi avevamo fatto un po' mente locale di quello che abbiamo trovato Un elemento importante che vale su qualsiasi elaboratore dei testi Fate in modo di avere presenti questi caratteri nascosti che vi indicano l'inizio e la fine di un paragrafo. Attiva e disattiva i segni di formattazione, che in LibreOffice è anche gestito con una scorciatoia di tastiera Ctrl più F10. Se io schiaccio, li tolgo. Se non ci sono, li devo mettere. Perché questo mi fa capire bene come è organizzato il documento. Quindi questo segno che noi abbiamo appena visto con questa lettera qua greca è l'inizio e la fine del nostro documento. Vedete? Del nostro documento, cioè del nostro paragrafo. Ecco, nel uh, momento del control line poi ho un po' spiegato la differenza tra paragrafo e semplice frase all'interno di un documento editato attraverso il rubatore dei testi. Nel senso che un paragrafo è, co è considerato una unità logica e può contenere al proprio interno anche più frasi. Ad esempio, ogni servizio educativo per l'infanzia è un ecosistema di relazione. Punto. Teniamo conto che un buon criterio di leggibilità dei testi è evitare frasi troppo lunghe. Per creare un sistema, qui siamo ancora all'interno della stessa unità logica di pensiero e di testo e quindi non ha senso separarlo per, per, con un paragrafo. Quando ho terminato il primo pezzettino, ecco che metto il paragrafo. Quindi, paragrafo non è ogni qualvolta io metto il punto. Come si genera il paragrafo? Semplicemente con l'invio. Ecco, vedete che l'ho separato. Io posso dare capo all'interno dello stesso paragrafo senza cambiare paragrafo? Sì, ma con un'altra combinazione di tasti. Un dito sul freccio in alto, chiamato a volte shift, tenuto premuto. Un dito sull'invio. Vedete che il carattere nascosto cambia, no? diventa un po' quel simbolo un po' da tastiera dell'invio. No? C'era anche nelle macchine che si utilizzavano no? per dat dattilo scrivere anni fa, le cosiddette macchine da scrivere. Qui siamo all'interno dello stesso paragrafo e quindi funzionano tutte le operazioni di paragrafo. Ad esempio se io voglio centrare, vedete che viene tutto centrato sia la prima che la seconda frase, perché la centratura, come l'allineamento, qualsiasi allineamento è un'operazione di paragrafo. Se invece io avessi spezzato e volessi centrare, vedete che centro soltanto il paragrafo interessato. Ma torniamo alla situazione di prima, nella copia senza formattazione, nell'incolla no? senza formattazione, avete visto che il testo è un testo pulitissimo e ha di default, c'è cioè in automatico, la cosiddetta eh, eh, allineamento a bandiera, cioè a sinistra. Non c'è l'allineamento spinto a destra e a sinistra. Questo è anche un vantaggio di leggibilità per le persone che ci vedono molto poco e che usano degli ingranditori di schermo, perché in questo modo limitano degli spazi che a volte si possono generare, soprattutto se una riga contiene delle parole molto lunghe con molti caratteri, creando una difficoltà di navigazione in chiusa l'ingranditore, ad esempio, tipo le persone ipovedenti. Bene, una cosa direi, dobbiamo adesso iniziare a usare gli stili. Strutturare un documento vuol dire utilizzare gli stili. Il primo stile che noi possiamo andare a modificare e inserire è lo stile del paragrafo, quello che in Word è normal, qui è stile predefinito. Vedete che io ho già in vista il pannello a destra con gli stili. Chiudiamolo un attimo, vediamo come riuscirlo a mostrare se io non lo avessi. Vado nella barra di menu, clicco su stili, gestisci stili. Oppure F11 è molto utile sia in LibreOffice sia negli altri elaboratori dei testi. Bene, vado a modificarlo. Stile predefinito, tasto destro, cambia. E gli dico il tipo di carattere. Eh, facciamo un po' di cambiamenti anche per vedere. Mettiamo il classico carattere da documenti scolastici a documenti amministrativi senza bastoni. Molto leggibile te i testi dicono l'Arial eh, piuttosto che il Verdana, l'Elvetica, il Taoma, che sono peraltro dei font che sono ben letti anche dai vari sistemi operativi. Quindi, non mi creano problemi di passaggio, non so, da un Windows a un Linux o altro. Scrivo allora Verdana, Verdana, gli mettiamo un 11 punti che già è ha una dimensione abbastanza grande, poi andiamo dove? Vediamo cosa ci può interessare. Io direi di andare in rientri spaziature, perché un buon criterio di lettura sul digitale è una volta che noi i paragrafi non li facciamo tutti separati di una riga, sennò sarebbe veramente molto difficile da leggere ma accorpiamo frasi all'interno dello stesso paragrafo spezzando le unità logiche creiamo una distanza che può essere sopra e sotto il paragrafo poi alcuni eh, fanno diverso, diverso sopra e sotto poi lascio a voi no, cosa succede se uno clicca su non aggiungere spazi tra i paragrafi dello stesso stile sono piccoli aggiustamenti che si fanno alla fine con poco tempo in realtà e poi l'interline. L'interline è un elemento importante di leggibilità. Cosa viene consigliato? Ma un'interlinea può essere del 20%, no è più che sufficiente. Allora andiamo in singola e facciamo proporzionale 120. Ecco, io forse invece che 0,20 farei 0,15 eh? perché ho visto nella prova precedente che veniva un po' troppo spaziato. Ok, fatto direi che possiamo cliccare su ok e avete visto che automaticamente il nostro documento si è modificato si è creato una maggiore ariosità di lettura che mi consente di estrapolare più facilmente questi blocchi logici che hanno una funzione che viene a essere risaltata anche in livelli, a livello di lettura c'è da dire che capitolo 4 società educativa in questo caso si è spezzato troppo ho due possibilità o tolgo l'invio e faccio lo shift invio scusate, ho sbagliato. in modo da mantenermi all'interno st all dello stesso paragrafo oppure lo tiro su in questo modo questa volta facciamo diverso e facciamo shift invio ecco adesso fatto questo cosa dobbiamo fare? ma dobbiamo andare a inserire che sono, quella che è la struttura facciamo così, allora io direi prima strutturiamo e poi mettiamo il nostro, eh, diciamo il nostro stile magari modificato ecco qua sulla destra che Libroffice, che in questo senso è molto efficiente mi, già mi dà una lista di quello che mi può interessare capitolo 4, titolo 1 doppio clic vedete che diventa più evidente in automatico chi opera in servizi educativi sarà un titolo 2 perché ne è figlio. Gli educatori, un titolo 3. Poi che abbiamo anche qui, togliamo la pagina 29 che, nel copia and incolla, era venuta. Le altre figure professionali sono sorelle degli educatori e quindi saranno anch'esse. sbagliate sbagliato perché sono andato in quello sotto col mouse. Cos'erano? Scusate, non mi ricordo più. Titolo 3 titolo 3 mouse dentro poi qui eh, nel copia e incolla mi è spezzato una frase coordinatore pedagogico è titolo 3 una riflessivo: è titolo 2 osservare ascoltare è titolo 3 e poi mi sembra che ho completato qui c'era il problema dell'interruzione di pagina cose che non avremmo avuto eh, se avessimo fatto la traduzione, la conversione con il convertitore online Bene, questo è stato già un buon primo passaggio In realtà noi possiamo anche fare di più Ad esempio possiamo modificare i titoli 1 Alcuni test una volta dicevano Ma se dovete avete dei test abbastanza lunghi create un po' di movimento al massimo con due fonti diverse e si accettava anche un fonte un pochettino meno lineare per i soli titoli ad esempio molto usato poteva essere Georgia poi se uno vuole anche togliere il eh, tutto maiuscolo al titolo ma questa è una scelta assolutamente personale uno con LibreOffice ha anche la possibilità di una modifica molto semplice no adesso non ricordo bene mi sembra formato testo vediamo formato testo eccolo qua ad esempio possiamo dire maiuscole e minuscole nella frase vediamo come viene eccolo e la professionalità però di fatto è come se fosse l'inizio del titolo 4 mettiamolo maiuscolo ok fatto e, se no si poteva usare la convenzione di tasti Shift F3 che funziona sia in Word che in LibreOffice allora dicevamo che volevamo cambiare il titolo 1 possiamo fare in due modi facciamolo ora nel modo forse più immediato vado sullo stile titolo 1 cambia ed esempio vi dico che il tipo di carattere che voglio non è il Liberation Sans ma è, è il Georgia manteniamo 130%, normale se poi è troppo grande lo diminuiamo facciamolo magari in blu tenete conto sempre dei contrasti eh, che è altro elemento importante di inclusione nella scrittura nella possibilità di far leggere a tutti capendo e distinguendo bene i testi dallo sfondo poi potremmo mettere che cosa ancora? bordi? ok mettiamoci un, abbiamo fatto blu, facciamo un bordo blu il bordo lo mettiamo qua in fondo non è sottolineato e quindi non andiamo a contravvenire le regole di usabilità dei testi che dicono che il sottolineato vale solo per i link lo mettiamo qua in basso ok ecco che abbiamo fatto il nostro titolo 1 adesso andiamo a cambiare tutti i titoli 2 l'altro modo è di cambiare direttamente da qua e poi andare si fa così lo, così lo vediamo in diretta Facciamo qua Georgia Lo facciamo non grassetto Lo facciamo blu Blu, blu, blu Carattere E poi cosa facciamo? Andiamo qua sul titolo 2 Tasto destro Cambia Ecco, no, scusate, pensavo che ci fosse la possibilità di cambiarlo. Vediamo se l'ho cambiato direttamente su tutti. Scusate, faccio questo controllo. No. E mi correggo un attimo. Mi sembrava ci fosse questa possibilità, ma evidentemente non ricordo bene la, la strategia. Capito. Non ricordavo questo passaggio. Lo rifacciamo. Lo facciamo però da qua. Il metodo 1 rimane quindi ancora in vigore e eh, quindi non sto a cancellare questo pezzo perché dobbiamo anche abituarci che capita che sbagliamo normale ok andiamo a mettere effetti di carattere blu ok ed ecco che noi l'abbiamo fatto ma il vantaggio è che avendolo cambiato direttamente dal pannello di stili Andiamo a vederlo sotto e vedete che l'ha preso anche quello che era stato già marcato titolo 2. Cioè, andando a cambiare lo stile, e automaticamente si cambiano tutti gli stili dello stesso titolo in tutto il documento. Quindi, un'operazione successiva alla strutturazione dei testi che mi consente, con pochissimi passaggi, di modificare <coughs> proprio l'aspetto la, di un documento in due minuti lo stesso lo facciamo sugli educatori <coughs> facciamolo in Georgia anch'esso visto che abbiamo deciso tutti i titoli in Georgia e i blu avevamo detto ok ah, dovevamo togliere il grassetto modifica normale Ok, fatto. E l'abbiamo strutturato nel modo voluto. Bene, cosa fare adesso? Mettere l'indice. Andiamo sopra il capitolo 4, ci creiamo uno spazio, facciamo pure qua uno stile predefinito in modo che poi lo gestisca il programma. Andiamo a inserisci, dobbiamo fare l'indice. Bene, indice generale, indice analitico e lo clicchiamo. Qui abbiamo la possibilità peraltro di cambiare l'indice, la scritta indice generale, se vogliamo cambiarla in indice. Poi lascio a voi vedere anche le altre voci. Ok, fatto. Togliamo questo spazio che non ci interessa. Vogliamo eh, creare l'indice come se fosse, poniamo un titolo 1. Bene, facciamo un Georgia, era 18. Bene, diamo il titolo 11, cambia. <coughs> Georgia no scusate facciamolo in un modo ancora più intelligente vado col mouse qua davanti al simbolo di paragrafo ecco in modo ad essere sicuro che cambio proprio non il testo ma l'elemento di struttura normale 18 poi c'è ehm, effetti di carattere colore blu poi c'era bordo blu in basso, ok, così e rimane più un tutt'uno. Salviamo, <coughs> andiamo a salvarlo insieme ai materiali 20 dicembre, scriviamo prova documento odt dovrebbe dire in LibreOffice, scriviamo LibreOffice così no? andiamo a confondere con la sua estensione e lo salviamo andiamo a vedere adesso cosa succede al pdf che era un po' l'obiettivo finale come si fa a convertire in pdf con libreoffice non salva con nome come word ma esporta esporta come Facciamo un'esportazione controllata che ci consente di vedere che siano attive le cose che ci interessano. Cosa deve essere attivo? Fondamentalmente per riuscire a mantenere non soltanto il sommario navigabile ma la struttura del testo e la navigazione a sinistra qui cui segna libri. Ci deve essere pdf con tag è importantissima anche per l'accessibilità vuol dire mantiene la struttura paragrafi, titoli e quant'altro liste se ci fosse esporta segnalibri ok, esportiamo lui mi dà in automatico una eh, già l'estensione tutto, ecco fatto vediamo se è navigabile perfetto, coordinatore pedagogico Ricordo che i primi eh, testi un po' sull'accessibilità dei documenti e dei PDF ci dicevano no? già dal, 2005, se, o dal 2008 in avanti che sarebbe stato opportuno al termine di ogni, perlomeno di ogni capitolo, io direi che opera in servizio di ogni titolo 2, mettere alla fine, prima del successivo, qua una riga fatta ovviamente con l'editore dei testi, che torna al sommario con una sorta di ancora che consente a chi sta facendo una lettura sequenziale di tornare comunque al punto dell'indice. Però c'è da dire che con i pdf strutturati con segnalibri tutto questo l'abbiamo già. Perché con Acrobat Reader, in modo molto semplice e in modo un pochettino meno esplicito, anche con gli altri lettori di Reader, noi vedete che l'abbiamo. Tra l'altro, lo possiamo espandere come comprimere. Capitolo 4, la presentazione educativa. Benissimo. Vedete che questa freccia vuol dire che ha delle sottoparti. E allora ecco che diventa molto facile da navigare il documento. Immaginatelo completo. Vogliamo andare in uno dei sottoelementi? Eccolo. Vogliamo invece esplorare chi opera in servizi educativi guardando solo il coordinatore pedagogico? Eccolo qua. Vedete che ne guadagna tantissimo la navigabilità del documento.